Luca, buona giornata ancora, benvenuto. Oh, grazie. Allora, le, le cariche sono tantissime, e io le cariche io me, sono io davvero io me le, me le tante. Ce le dici tu, ce le dici. Tu, di me, non facciamo caso. dottori commercialisti degli esperti contabili di Torino, membro del consiglio della Camera di Commercio ah, di Torino a ti, livello istituzionale. Ah, poi ti facciamo parlare anche di Toro. Partiamo con l'intervista istituzionale, e poi andiamo. Eh. Eh. Anche perché poi sarà protagonista dello speciale che con la 7 camera, camera di, di Commercio, Commercio eh, stiamo realizzando e che tutti i giorni verso l'una l'una e mezza, luna eh, e mezza eh, ecco. ecco da quelle parti dipende mì. anche dai vari appuntamenti Vabbè, qui in diretta e va in onda e quindi Grazie. avremo poi la possibilità di parlarne e di sentire la tua voce più ampiamente e dopo però eh, aggiornaci le, le tue cariche qual è il ruolo all'interno di Camera e quale lavoro svolgete? Ma al di là del, delle cariche che in realtà sono un di più. L'importante è cercare di rappresentare ciascuno nel proprio ambito e ciascuno nella propria istituzione un mondo che ha bisogno di essere legato. No? io sono presidente dell'Ordine dei commercialisti che conta circa 3700 3800 eh, membri eh, sull'area di Torino e in rappresentanza dell'Ordine dei commercialisti, ma soprattutto anche di tutte le altre professioni che sono legate eh, alla professione di dottore commercialista, quindi avvocati, ingegneri architetti, rappresento all'interno della Camera di del Commercio questo mondo, quindi faccio sentire la voce delle professioni all'interno della Camera di del Commercio. La Camera di Commercio è un'istituzione importantissima sul territorio e da qualche mandato abbiamo avuto la fortuna di essere anche noi rappresentati le professioni che non sono né impresa né artigianato né commercio ma sono un elemento importante. Così sfattiamo il mito che non è semplicemente la Camera di Commercio il punto di riferimento del negozio insomma. Esattamente quindi è importante anzi sempre di più che tutti ci si sia legati il mio maestro Aldo Milanese ci insegnò e mi insegnò questo e soprattutto anche insieme a quelli che furono nel tempo i rappresentanti della Camera di Commercio si fece in modo di creare una modalità Modalità di collaborazione. Quindi questo è fondamentale, importante. Tutti i giorni ci troviamo a, ehm, a, come dire, a confrontarci e noi, commercialisti, siamo le persone forse più vicine alle aziende e quindi è giusto che teniamo, eh, portiamo avanti le nostre istanze a favore della collettività, soprattutto in un momento così difficile che esce da due anni di pandemia, che si è trovata una guerra e quindi noi siamo risultati un punto di riferimento, anche sociale. Spesso si considera il commercialista come un ente astratto, solo quello che ti fa pagare le tasse in realtà noi abbiamo una visione un pochino più ampia che è quella appunto di creare collaborazione con le istituzioni. Ecco Luca abbiamo parlato di camera di commercio abbiamo parlato del territorio che cosa significa per la camera di commercio scendere a contatto eh, del territorio perché una volta si diceva vado in camera di commercio per aprire la partita IVA perché voglio aprire un negozio adesso non è più così. Non è assolutamente più così anzi ci sono dei riferimenti costanti che ci vedono tra l'altro collaboratori per esempio sulle start up sui le aziende del terzo settore, sulla eh, sostenibilità, tutti gli argomenti, si parla addirittura di una banca eh, di, di, che gestisca eh, tutte queste istanze, la Camera di Commercio di Torino spesso Torino è all'avanguardia in tante cose, lo è in particolare anche sulla necessità di coinvolgere e di essere attrattiva sui giovani, in particolare visto quello che stiamo dicendo, ma anche sugli ambiti diversi, no? il terzo settore eh, che è un argomento fondamentale che ha necessità di regole precise perché spesso nel passato si è gestito in maniera un pochino troppo arraffazzonata, oggi soprattutto anche alla luce di quelli che sono i fondi che stanno arrivando, il PNRR eccetera. Tutto può essere gestito in maniera più propria, allora attraverso la Camera di commercio e attraverso noi professionisti. Tutti. Giungo a questa frase eh, partendo con te da un punto originale rispetto ai ragionamenti che abbiamo fatto fino ad adesso. Con la tua professione, con l'attività di Camera di commercio, ne incontrate tanti di giovani, no? E banalizzare i giovani è sempre brutto, c'è cioè la singola persona. Però un'idea generale di quali sono le istanze, quali sono le qualità, eh, quali sono le capacità o anche le sfide che un giovane pone, magari te la, te la sei fatta, che, che, idea, che idea hai? Guarda, loro, come siamo stati noi, sono dei libri aperti e bianchi, bisogna cercare di dare loro delle possibilità del, di sviluppare le loro passioni, di cercare di tirare fuori le loro istanze, spesso eh, l'importanza di avere buoni docenti nella scuola rappresenta un elemento fondamentale per poi eh, come dire, fare in modo che queste passioni diventino effettività e realtà le idee senza azione rimangono illusione, lo vidi scritto una volta eh, su un poster e mi piacque e quindi abbiamo bisogno veramente di supportare loro con fatti concreti, la Camera di Commercio ma anche noi eh, professionisti possiamo essere come dire, di aiuto, di spinta, di sprone e anche per permettere loro di ottenere magari finanziamenti, contributi, eh, agevolazioni che possono permettere loro di far diventare delle start-up una cosa effettiva, come capita all'estero tra l'altro. Sul Digital Divide non parlo di quello fisico, ma di quello che parte dalla testa, dall'abitudine, eh, possono dare un contributo perché il vostro settore... È fortemente impattato dall'innovazione tecnologica. Assolutamente lo possono dare e i giovani bisogna ascoltarli, Magari già lo stanno dando. Lo stanno dando e anzi bisogna ascoltare per ascoltarli perché spesso siamo presi dalla routine e dagli adempimenti noi commercialisti. In realtà alzare un orecchio e ascoltare che cosa ci dicono i giovani, per esempio sulla sostenibilità, è un elemento fondamentale. Nel passato queste cose non venivano quasi considerate. Oggi io tra l'altro ho due figli grandi e uno più piccola, ma dai due grandi vedo proprio degli input per, per fare in modo di eh, sviluppare nuovi ambiti. Quindi dobbiamo saperli ascoltare. Bisogna saperli ascoltare e bisogna veramente fermarsi ogni tanto. Alle volte siamo presi appunto dalla routine, siamo presi dal tutti i giorni, spesso non dedichiamo loro abbastanza tempo mentre a guardarli, a confrontarci e non solo a spiegare in maniera eh, didattica cosa facciamo noi, ma ascoltare che cosa viene da loro e noi forse siamo la prima generazione a poterlo fare perché nei confronti dei nostri genitori era siamo molto più eh, come dire, eh, assertivi nei confronti loro, siamo un pochino più aperti, ma dobbiamo esserlo ancora di più perché questo mondo è in rapidissima evoluzione e abbiamo bisogno di dare loro de de degli scenari nuovi, altrimenti tutto si ferma quindi su questo come dire poi Torino è anche culla cool di questo guardate cosa abbiamo le OGR gli ambiti di, di, diciamo, di sviluppo tecnologico da questo possono nascere veramente gli acceleratori. gli acceleratori il Politecnico, ci sono le start up abbiamo il, il Competence Center sono tutti ambiti che abbiamo bisogno di spingere per fare in modo che diventino effettività e realtà su questo non possiamo fare altro perché altrimenti rischiamo di essere perduti si lamenta sempre che Torino è morta, Torino non è morta, Torino va spinta e vanno ascoltate queste come dire, spinte che avvengono in tutto il nostro, il nostro territorio. Diamo loro una mano perché noi siamo, scusate già il termine, arrivati, loro hanno bisogno di avere delle, veramente degli stimoli importanti. Luca dietro gli 11 numeri che caratterizzano un codice fiscale o una partita IVA di un'azienda c'è una storia non soltanto di un'azienda ma di persone che magari sono arrivati lì a quella scelta difficile dopo una vita di, di altre scelte che non sono andate a buon fine. Assolutamente, il mondo anche in questo senso è cambiato, oggi dal lavoro fisso alla Checco Zalone c'è un'apertura assolutamente diversa verso anche attività autonome, private eccetera, quindi fin dall'inizio avere una gestione della natura, del mondo fiscale in maniera attenta è importante, noi come ordine cerchiamo di essere innanzitutto a supporto di un job placement cioè anche dare loro la possibilità di trovare degli, degli sviluppi dall'altra parte fin dal, dal, dall'infanzia facciamo dei corsi per spiegare le il concetto di tasse ai bambini, tasse ce le spiega il commercialista, siamo andati nelle scuole, è un progetto che è nato a Torino ed è diventato eh, nazionale, devo dire il successo è stato importante, così come è sempre più importante fare in modo che il mondo del lavoro non venga visto come un ambito astratto ma fin dalla scuola si possa capire che cos'è la vita e che cos'è eh, il, il futuro di questi sviluppi. Giovani imprese per costruire il futuro, anche a te lascio la lavagnetta eh sì. per trovare la parola chiave che dovremmo mettere in gioco. Beh, io l'ho detto già prima, eh, mi ripeto un attimo, ci vuole un'idea, eh, ci vuole un'azione, perché attraverso solo l'unione di questi due elementi si riesce a sviluppare un qualche cosa di più ampio, altrimenti è solo, come dicevo prima, un'illusione. In questo abbiamo bisogno della fondamentale parola che invece è passione quindi eh... la parola passione torna, torna spesso e eh? guarda facciamo anche guarda, la foto dovremmo se... poi scriverlo qua dietro guarda, eh? ops, e qua è, abbiamo fatto che si vede perfettamente eccoci qua 3 2 1 abbiamo anche la nostra foto abbiamo una lavagnetta con tante parole probabilmente alla fine eh, adesso chiediamo anche all'ufficio comunicazione sopra. di eh, camera di commercio se possiamo farlo le ci piacerebbe sopra. pasticciare beh, questo con le diverse parole che sono, ci... sono state scritte siamo in conclusione una, beh, non posso non farti una domanda sul toro, faccio la stessa di, di Gino tra Iurice e Cairo chi si arrende? Speriamo che non si arrendano entrambi. Eh, devo dire che eh, Iuric è un grandissimo allenatore, è un uomo con grandi eh, prospettive, il fatto che sia stato scelto è un elemento positivo. Cairo eh, è spesso criticato e magari giustamente anche in alcuni casi perché di errori ne ha fatti tanti ma è stato anche l'unico che si è presentato anni fa per cercare di eh, rilanciare una squadra che era finita in Serie B quindi speriamo che dal connubio si allora, crei... La passione è granata quando si sposa con la concretezza del commercialista eh? Grazie, <ride> molto piacere Grazie Ciao. mille Luca, grazie, grazie di cuore Luca.